grazie a Cigelle, Cisle Will e il supporto anche organizzativo del Comune di Salerno per fare di Salerno una città che con la musica, attraverso il linguaggio artistico e musicale si apre a temi eh, fondamentali come il lavoro, i diritti, lo stato sociale. Benissimo. Gerardo Ceres. Dedicato anche alle morti bianche ma anche per ricordare Angelo De Angelis è un anno, questo, un primo maggio quest'anno molto particolare per la CGL ricordiamo Angelo che l'anno scorso è stato l'artefice insieme alle altre organizzazioni sindacali a dare vita a questo primo maggio in musica a Salerno e quindi nel rispetto della tradizione quest'anno lo, in, lo intitoliamo proprio ad Angelo Morti bianche, ne abbiamo parlato qualche giorno fa io credo che ormai questo paese ha i limiti della decenza nessuno si eh, indigna, nessuno si offende, si continua a morire. Ma è un primo maggio in particolare di lotta, di lotta per il lavoro che non c'è, di lotta di per il lavoro dei giovani al sud, una battaglia, una lotta forte perché ci sia l'attenzione della politica il mezzogiorno e la ripresa del mezzogiorno con un riscatto dei nostri territori. Lo dobbiamo fare anche in nome di un'Europa che deve guardare da qualche altra parte, un'Europa sociale, un'Europa che ci dia la possibilità di uscire dalle secche in particolare come mezzogiorno, un'Europa che faccia crescere complessivamente il continente nella sua prospettiva diciamo, di benessere.